Di solito uno viene alle conferenze per divertirsi, ahimè credo che questa sia una conferenza in cui c'è da studiare, eh, cioè si farà un po' di fatica, non nella prima parte, ma diciamo nella seconda parte di oggi, poi dopo serata le cose se si risolvono meglio, però un po' qualche eh, neurone andrà un po' fatto lavorare. Uh, questo tipo di ricerca, non vi dico come è venuta fuori perché sarebbe molto lunga ed è inutile a questo livello. Uh, quello che ci interessa è oggi far capire una cosa fondamentale. Noi viviamo in un universo olografico e un universo frattalico che, di cui noi stessi siamo i creatori. Questo a parole lo dicono tutti, molti, però cercheremo di far tornare a casa le persone con l'idea che questa cosa l'hanno capita bene e che se la loro consapevolezza in questo uh, particolare tipo di questione è aumentata eh, vedranno l'ologramma in tutte le cose che li circondano, circondano in un bicchiere in cui bevono, in una porta che si apre, in un'automobile che comprano quella sarà una cosa importante perché attraverso la consapevolezza che noi viviamo in questo ologramma Possiamo fare poi il passo successivo, cioè utilizzare l'ologramma o comunque modificarlo, perché noi siamo i creatori dell'universo. Questo è il nostro scopo. Vediamo se ci riusciamo. Tutto parte da lontano, molto lontano, parte dai cinesi. Ma te dici, ma perché i cinesi? Guardate, i cinesi hanno inventato una cosa che si chiama Feng Shui, Molti lo conosceranno, è un, una forma di vita, praticamente il Feng Shui è come si vede nelle diapositive, io ho scritto molto in queste diapositive, non perché oggi si debbano leggere queste cose, ma perché tornando a casa, siccome il discorso che faremo è anche sovente in alcuni punti molto complesso, voi avrete la possibilità di riguardare per benino con un discorso tutto quello che si è detto e, lo, e, e si capirà bene perché alla prima volta non è che si piglia tutto per bene allora il feng shui guardate come dice lì è una eh, letteralmente vuol dire aria ed acqua e rappresenta una filosofia di vita che si basa sulla gestione dello spazio come dove vivere come dove eh, abitare come dove porre i mobili eh, nell'esempio grafico che noi abbiamo messo qui si vede come eh, le direzioni siano collegate ai ching, siano collegate ai colori, siano collegate alla posizione degli astri e così via. Ma eh, cosa c'è dietro questa storia? Eh, esistono forze eh, nascoste, dice il Feng Shui, nella terra che escono da punti precisi della superficie terrestre che contengono ghost ghost gli americani l'hanno tradotto come eh, eh, fantasmi in realtà il cinese antico voleva dire proprio una cosa diversa voleva dire energie di cui non si sa niente però mettersi ad abitare in quei posti lì fa male eh, prendetela come vi pare lo dice il feng shui la tradizione vuole che tale pratica di vita sia stata insegnata da un signore che si chiama wang di che è il primo uh, grande eh, imperatore della dinastia Cui. Allora, eh, dietro questa storia, bisogna cercare di capire chi è questo eh, um, Wang Di. Ecco, nel, questa è la statua, lo vedete come è bello, grosso, gonfio, eccetera, eccetera. E, eh, vedete che questa statua assomiglia molto a qualcun altro che vi faremo vedere tra poco ma qui c'è la storia di Wang Di Wang Di praticamente eh, abitava una delle sponde del fiume ovviamente siamo in Cina è tutto giallo, il fiume è giallo se voi andate in un ristorante cinese a chiedere del pesce, loro vi dicono pesce giallo quando facevamo il triade color testa dei cinesi, i cinesi vedevano anima gialla, mente gialla eh, spirito giallo, è incredibile, loro hanno solo il giallo e quindi giustamente giallo Wang Di, eh, però, c'era dall'altra parte del fiume un altro, eh, eh, diciamo, guerriero eh, caratterizzato dall'idea del fuoco, quindi la parte spirituale, se volete, da un punto di vista archetipale, che si chiamava Yang Di. Allora, Yang Di. In e Wang Di sono la rappresentazione formale di quelli che sono oggi i più noti nomi Yin e Yang, cioè il maschile e il femminile. Questi due, che sono divisi dal fiume, e il fiume è la rappresentazione della vita, sono l'unificazione del maschile e del femminile, perché Wang Di, come sappiamo, verrà, fra un attimo viene dall'aria e sono l'archetipo fondamentale della parte animica e della parte spirituale che il popolo cinese ha visto come due guerrieri in qualche modo però questa storia noi la ritroviamo a noi non ci interessa tanto la parte spirituale in questo contesto ci interessa l'altro quello che viene dall'aria perché noi troviamo la stessa leggenda un po dappertutto vedete qui riconosciamo altri personaggi Odino da una parte, Shiva, Nettuno, Poseidone, guardate come sono fatti, come sono costruiti. Tengono tutti nella destra qualcosa che sovente è sempre qualcosa che ha a che fare con tre cose, vedete? In alto anche. Ed è, Odino è quello che perde un occhio per la conoscenza. Eh, perché vuole comprendere, eh, tornando nel mondo degli umani, sostanzialmente come è fatto l'universo. E c'è un altro signore, oltre Wang Di, oltre questi signori che, che dicono, che, che, che fa le stesse cose nella sua vita. Ed è un signore che si chiama Thoth. Eh, e lo vedremo fra eh, un attimo. Uh, Tot, però, non è il Tot dio egiziano, è qualcosa di molto prima, di ancestrale è quello che qualcuno ha, a, a lui ha dato il nome di Ermete Trismegisto no? allora l'imperatore venuto dalle stelle come l'eroe Tot, Wang Di viene dalle stelle e Tot più o meno viene da un altro mondo c'è chi dice il mondo di Atlantide Ovviamente, attraverso le, le tavole smeraldine, che sono la storia un po' del dio Totora. Non facciamo la storia qui delle tavole smeraldine, di come sono state trovate, forse nella piramide di, di Cheope, forse da un'altra parte, sono passate per l'America del Sud, sono ritornate in Europa. Sono state pubblicate e tradotte eh, da, sostanzialmente da una certa parte della massoneria eh, europea. Um, e i contenuti li vediamo fra un attimo, perché in questi contenuti qui del Dio Tot c'è un po' tutto quello che diremo ora, quindi sarà un'invenzione, sarà una cosa finta, sarà, però che strano, guarda come ci tornano poi il passato, ci fa capire come è fatto il futuro. Allora, uh, le tavole sberaldine, anche lui viene da un altro pianeta, da un altro posto, da un altro mondo, aiuta gli uomini, insegna loro molte cose, inizia praticamente l'umanità ai segreti del cosmo, uh, vive, muore e si reincarna più volte, perché ha scoperto la formula della vita eterna, sostanzialmente. Certo è strano questo tot, ma se noi leggiamo nelle tavole smeraldine quello che c'è scritto, ci rendiamo subito conto di una cosa importante, questo è come inizia, questa strana opera è vero senza menzogna, certo è verissimo che ciò che è in basso è come quello che è in alto, cioè è un ologramma, è un frattale, vorrebbe dire questo in termini matematici moderni? E poiché tutte le cose sono e provengono da una sola cosa, il fotone, te lo dico come te lo so io oggi, è... Eh, eh, capisce a me e poiché tutte le cose sono e provengono da una sola cosa per la mediazione di una così tutte le cose sono nate da questa cosa unica come c'è scritto nelle video con il fotone e l'antifotone si fa tutto mediante adattamento il sole è suo padre la parte maschile di sé la luna è il simbolo del femminile il vento la portata nel suo grembo ovviamente perché il vento è l'anemos cioè la parte animica la terra è la sua nutrice, cioè il corpo, vedete come gli simbolismi si ripetono sempre, il padre di tutto, il fine di tutto, il mondo è qui, la sua forza e potenza è intera. Eh, eh, se essa è convertita in terra, cioè per fare tutta l'esperienza, te devi venire qui. Vedi come è più semplice, ora con un minimo di consapevolezza, tradurre queste cose separerai la terra dal fuoco e il sottile dallo spesso, dolcemente e con grande ingegno, sale dalla terra al cielo e nuovamente discende in terra e riceve la forza delle cose superiori e inferiori, questo è proprio un movimento che è l'asse dell'energia delle videon che sale e scende, sale e scende, sale e scende, praticamente materia antimateria, materia antimateria, eh, luce accesa spenta, accesa spenta, è il movimento dell'universo, cioè ondulatorio, seno di omega t più fi, eccetera, eccetera. Questa è la forte fortezza di ogni forza. Conoscere questa cosa, il Diotot viene da un'altra parte, sbarca tra le altre cose, secondo questo mito, in Egitto, con la vibrazione, dice lui. Eh, sconfigge quelli che abitavano nelle caverne che erano dei buzzurri e poi insegnerà a loro con la vibrazione cioè con qualche arma che noi non sappiamo cos'è la vibrazione, dice il testo insegna questi buzzurri a diventare civili e come Wang Di prepara questo popolo ad un'acquisizione di consapevolezza e qui c'è il problema chi è questo Wang Di, c'è scritto viene sulla terra per mezzo di un dragone metallico volante e splendente Aridanga, lo sapevo porta con sé altri cinque uomini e una donna avevano bisogno di qualcuno che gli faceva da mangiare <ride> eh, dalla sua eh, viene dalla costellazione del leone insegna ai cinesi l'arte della difesa l'alimentazione la lingua, perché prima non c'era lo scritto eh? I caratteri di scrittura, crea il Feng Shui, I Ching e costruisce le piramidi cinesi. Ha fatto tutto questo tizio che veniva dallo spazio. Allora questa cosa qui è interessante perché eh, avevamo già dimostrato in un lavoro abbastanza vecchio come in realtà i Cing e i colori erano legati alla Evideon. L'Evideon che cos'è? È quella serie di pallette che noi abbiamo scritto lì sopra, sono sei, a cui corrispondono sei colori differenti. Questi colori sono archetipali, quindi magenta in alto, il verde in basso, l'asse dell'energia, il giallo che è il futuro e il blu che è il passato rappresentano l'asse del tempo, il rosso lo spazio che va verso di te, il ciano lo spazio che va lontano da te, ma avevamo visto anche che se voi prendete tre luci RGB rossa, blu e verde e le tenete accese o spente, a seconda che accendete o spegnete queste tre lampade ottenete tutti questi colori, quindi accendere e spegnere vuol dire per esempio eh, disegnare una linea intera oppure una linea staccata. Se tutte le linee accese fanno parte eh, delle tre lampade, cioè questa linea per esempio è il, ehm, il, il, che ne so, il rosso, questa è il verde e questa è il blu, quando io accendo... Queste due sono spente e questa è accesa, oppure quando questa qui è spenta e queste due sono accese, oppure viceversa, quando è questa è accesa, questa è spenta e questa è accesa, ebbene queste configurazioni corrispondono esattamente ai colori delle videon. Quindi tre interruttori rappresentavano tutto quello che do dobbiamo sapere sui Cing. Interruttori, luce accesa o spento? Non c'è altro. Ehm si comprende come questo tipo di situazione è una visione molto più tecnica, se vogliamo, delle videon, ma che gli antichi cinesi avevano già l'idea di come era fatto l'universo, solo che non potevano capire bene i colori, non sapevano nulla, o qualcuno gliel'ha insegnato, loro hanno capito chissà che cosa, ma comunque c'è una corrispondenza tra il mondo videonico, basato sull'energia, lo spazio e il tempo. E i Ching che rappresentano i colori sostanzialmente, o le posizioni, o tutto quello che i Ching eh, si portano dietro. Quindi, questo imperatore, eh, io mi ero accorto che, insomma, eh, aveva da dove cavolo sia venuto noi non ce ne frega granché ora, però delle cose strane l'aveva dette. Ora noi ci abbiamo un problema perché la bioarchitettura è una cosa che si basa sostanzialmente sul feng shui la bioarchitettura è il feng shui moderno e te dici ma a me che cosa me ne frega aspetta e te lo dico io ci sono delle riviste che parlano di questa cosa come costruire un, un, un, un, una stanza, un grattacielo, una casa con le regole del feng shui perché altrimenti ci vivi non in armonia ma allora è una cosa moderna che ovviamente esiste, che viene utilizzata nelle università, addirittura si insegna ad architettura, quindi... ma che cosa dice in realtà eh, la, la, la storia? La storia moderna dice che il Feng Shui eh, vecchio viene ripreso da questo signore che si chiama Hartmann. Questo signore è un medico, un medico che dice, che scopre che i suoi pazienti se stanno in determinate posizioni, se abitano in determinati posti, se hanno il letto in quell'angolazione lì della camera, se sentono male. E le malattie che vengono tirate fuori sono i disturbi cardiaci, il cancro, eh, i problemi del sonno, l'asma. Cioè, Hartman scopre che ci sono dei punti che lui chiamerà rete di Hartman in cui è meglio non arbitrare. E io dico, ma guarda questo signor Hartman, sostanzialmente non ha scoperto di avere, è un medico. Non ha scoperto niente. Il Feng Shui lo diceva. Come fa Hartman a scoprire queste cose, medico. Con la bacchetta del rabdomante. E te diceva: dai, la bacchetta del rabdomante. Sì, si mette lì e a un certo punto scopre questa, questa rete di punti che ha una geometria ben precisa che vedremo fra un attimo. E io dico: Ma certo, scientificamente questa cosa qui è risibile. La rete di Hartmann. Cosa dice la gente sulla rete di Hartmann? Una cozzaglia di fesserie speriment sperimentalmente dubbie. Allora, sperimentalmente dubbie è già una cosa dubbia, perché vuol dire che c'è stata una sperimentazione. La sperimentazione può essere dubbia, ma se c'è una sperimentazione, può darsi che ci sia anche qualche cosa dietro da sperimentare. Quindi vuol dire che qualcosa esiste. Però esiste la bioarchitettura, che utilizza le nozioni di Hartmann per costruire le case ed orientare gli ambienti però i nodi di Hartmann sono identificabili con opportune apparecchiature descritte in letteratura scientifica. Sulle riviste di elettronica ci sono degli apparecchi che fanno qualcosa e vi dico io cosa fanno. Come si fa a capire come, quali sono i punti della rete di Hartmann? C'è un apparecchietto che emette un segnale a circa 900 Hz e c'è un altro apparecchietto che fa da radar che te lo piglia questo segnale. Allora, te metti il primo apparecchietto al centro della stanza e lo accendi e poi vai a cercare quali sono i punti con l'altro dove il segnale scompare. Che cosa vuol dire? Che non si misura in realtà niente. Si misura in quei punti quello che non c'è, che ci dovrebbe essere, perché in quei punti il segnale viene assorbito. Non c'è più, scompare. Questo è quello che si misura, dei punti in cui il segnale scompare, non c'è più niente. Perché scompare? Questo non lo sa nessuno, tecnicamente, ma quei punti esistono. Ed esistono perché i costruttori di impianti elettrici e industriali americani non ci mettono i piloni della corrente elettrica sui punti di Hartman. Ma come? Ma se era una cazzata. C'è qualcosa di strano, no? E io dico, ma guarda che strana questa cosa qui, veramente strana, veramente strana. Allora, nei nodi eh, eh, della rete di Hartmann, il campo elettromagnetico scompare, scompare. E qui c'è scritto, per esempio, che la ditta che si chiama full point ha anche avuto una serie di brevetti di, eh, innovativi sia sì, in italia nel 93 a Bruxelles nel 94 a, a zagabria nel 96 a pittsburgh negli usa nel 2000 perché ha costruito questo apparecchietto che in alcuni casi viene anche utilizzato e pagato dalla mutua per scoprire i nodi di hartmann ma che strano gli esperti di radiofrequenze sai quelli che una volta si chiamavano c, eh, cb quelli che la, sul, lavoravano sulle onde medie che si parlano tra di loro nel mondo con i loro radio ricetrasmittenti sanno perfettamente di questo problema che c'è della rete di hartmann e mm, hanno notato che ci sono forti disturbi proprio nei punti in cui hartmann avrebbe messo uno dei suoi punti misteriosi quindi è strana questa cosa cioè c'è c'è un qualcosa che non c'è perché in quei punti non c'è. Accanto agli studi di Hartmann arriva un altro, un, il signor Carri. Carri è un medico, il medico, anche lui, scopre che c'è una rete di punti in cui te è meglio che non ci vivi. Questa sarebbe la rete di Currie, la rete di Currie, scritto C-U-R-R-Y ma queste cose qui sono intangibili no? cioè se noi prendiamo le due reti e le mettiamo insieme scopriamo un grande casino io ho fatto questo tipo di eh, lavoro al computer in tre dimensioni e viene una rete fatta così le due reti hanno dimensioni diverse Sovra sostanzialmente se si parte da una stessa origine poi eh, ben presto ognuna delle due reti va per i cavoli suoi però qui abbiamo le vere misure di carri e di hartmann Allora, hartmann è una specie di eh, l'universo, vedi che è un ologramma, una specie di cubo di parallelepipedo lungo 2 metri, alto 2 metri e largo 2,50. metri. Vabbè, che si ripete all'infinito. Guarda, che forse l'universo è un ologramma. Carri ah, è un cubo di 3,5, 3 metri, metri e mezzo per 3 metri e mezzo per tre metri e mezzo. Queste sono le misure. E io ho guardato queste misure e ho scoperto una cosa una cosa strana eh, mi sono reso conto che se le misure fossero un pochino diverse un pochino diverse le due reti si sommerebbero si, una sopra l'altra sovrapporrebbero con precisione guardate questo è il quadrato di Kerry e questi sono quattro rettangoletti di Hartmann vedete come sono messi nel mezzo questa è la visione sulla pianta questo pattern che da questo momento chiameremo pattern cioè stampino se vogliamo dirlo in termini molto semplici eh, sarebbe possibile se le misure di Hartmann e ma non fossero proprio quelle lì fossero un pochino diverse si scopre infatti che se il pattern di Hartmann non fosse di dimensioni 2x2.5 ma di dimensioni 2x2.467.40 quindi 467 vuol dire 2.5 sostanzialmente ma Hartmann come aveva fatto eh, con la bacchetta del, del, del, del, del cercatore d'acqua vuoi vedere che ha fatto un errore mi sono detto io di 0.02 quindi di 2 centimetri meno di due centimetri, eh? ci sta, perché se quelle sono le misure, i rettangoli di Hartmann si sovrappongono con Kerry, se Kerry invece di essere 3,50 fosse 3,49,31, cioè ha sbagliato di un, di un, meno di un centimetro. Ma quello che succede, che sono cose strane, lo vediamo qui. Se, lui Se loro avessero sbagliato, quindi di un centimetro sostanzialmente, ci troviamo delle cose strane, perché il volume di Hartmann è esattamente uguale fino alla decimilionesima cifra dopo la virgola pi greco al quadrato. Che strano, che strano! Il volume del cubo di Kerry sarebbe esattamente uguale a pi greco per 4,32. Sai la 4,32 Hz? che non sarà 4.32, ma è 4.31.8.5.8.8 per motivi che ho già scritto in un altro articolo, ma 0.02 Hz non ne sente nessuno la differenza, però la vera frequenza è 4.31.8.5.8.8. In quel contesto eh, succedono delle cose veramente strane, che io ho scritto qua. Questa è la lunghezza di Hartmann, la lunghezza di Hartman, vedete, è sostanzialmente uguale a pi greco al, quadr al quadrato diviso 4. La lunghezza di Kerry è praticamente, di, diviso 2, la lunghezza di Kerry è pi greco al quadrato diviso 4. L la, il rapporto tra la lunghezza di Kerry e la lunghezza di Hartman è esattamente radice di 2. L'area del pattern di Kerry diviso l'area del pattern di Hartman. vai a vedere alla sezione, cioè, che strano! poi chi? poverino e Hartmann si è inventato tutto con un culo così ha sbagliato di un centimetro ma non si è accorto che se quel centimetro lì glielo arrotondi vengono fuori quei numeri lì e io mi sono detto ma come mai queste cose ci sono vuoi vedere che la rete di Hartmann e Cardi è una rete sola che ha quella misura lì e vuoi vedere che questa rete qui è Guarda caso lo stampino dell'ologramma. Se è lo stampino dell'ologramma dell'universo, tutto è costruito con quelle misure lì, tutto. E allora ho detto, ma fai provare. Questo è, ci siamo resi conto di una cosa, eh, che se io eh, metto insieme tre quadrati di Kerry e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file di Hartman. Ottengo che dopo questo pattern si ripete in continuazione in modo perfetto. Cioè i punti di Hartman e di e Kerry si ri, eh, rivanno uno sopra l'altro. Allora, questa è una figura di pattern diciamo più grande del pattern ehm, originario, quello di cui dobbiamo prendere atto e allora facciamola anche di qua, cioè abbiamo moltiplicato tutto per due e viene fuori questa rete, Questo è il vero, sostanzialmente il, il, il vero stampino su cui dovrebbe essere fatto tutto l'universo, sarà vero, proviamo, tutto accade perché ovviamente è un ologramma perché se no non accadrebbe, è come tale costruito da pattern frattalici che si ripetono eh, tutto è uguale allo stesso mattone, ogni cosa è fatta con un unico mattone. E questo mattone, ovviamente, deve prendere spunto da quello che è il mondo delle videon, cioè l'universo che è legato a un asse dell'energia, a un asse del tempo e a un asse dello spazio, con i propri colori, che sono colori archetipali che se gli dici al cervello "indicami come è fatto il passato", lui ti dice blu. Cervello normale, un cervello <coughs> con problemi di natura psicoanalitica, cambia i colori e ti dà il cambiamento dei colori, triade color test, e vedi come stanno le cose. Il tuo cervello vede l'universo e lo vede a colori. Benissimo. E da dove viene quello che noi possiamo vedere, che c'è scritto in alto ma lì non si vede, te, però te lo leggo, è la seguente cosa. Eh, siccome l'universo è un frattale, il frattale, che è un, una struttura geometrica abbastanza complicata, però ha un ordine di complicazione. Quest'ordine di complicazione di solito viene chiamato con la lettera D maiuscola, eh, l'ordine di complessità del frattale. Ed è dato l'ordine di complessità del frattale dal logaritmo del numero delle celle che corrispondono al frattale diviso il logaritmo della lunghezza di una cella. Se io applico questa eh, formula qui, scopriamo delle cose. Il logaritmo del numero delle celle. Le celle sono 8, ci sono 8 ottanti. Va bene? E quando te ci vai a mettere il logaritmo della lunghezza, usi la lunghezza di Hartmann, logaritmo della lunghezza di Hartmann diviso 2. Il risultato che viene fuori è pi greco al quadrato, uguale, cioè fino alla decimillesima cifra dopo la virgola, eh? Cioè, che strano! È una cosa strana questa cosa. Sarà, ha un significato matematico sicuramente allora nella pratica ciò vuol dire che noi percepiamo l'ologramma frattalico accorgendocene eh, eh, sì senza accorgercene ed a nostra volta costruiamo tutta la virtualità con il pattern hc che questo lo possiamo chiamare pattern che so se volete malanga cioè che è la fusione del pattern hc rimodificato se volete eh? così lasciamo Hartman e Kerry nella tomba che non si rivoltino. <SILENCIO>